gioca, la mandina mangia l'erba nel frattempo qui l'orto sinergico un intensivo va avanti abbiamo piantato dei fagioli che stanno spuntando, ecco di qua, poi ci trapianteremo i cederioli, poi i pomodori, però mentre stirpavo, perché qua non sa che stirpo, ovviamente come al solito mi sono accorto che il terreno è pieno di cose buone da mangiare e quindi stirpando e stirpando si può trovare la menta per i carciofi, si può trovare la cicoria, si può trovare la rughetta, si possono trovare dei rampacioni, tutte cose che mi sembra stupido estirpare. Allora uno le tiene e poi quando le stirpa se le bagna, si può trovare il trifoglio che essendo una leguminosa fertilizza il terreno e si possono trovare delle carote selvatiche delle bellissime carote selvatiche come questa gigante qua il terreno è pieno ma questa è gigante e va cavata va cavata cerchiamo di non rovinarla e vediamo se a tante foglie sopra corrispondono effettivamente anche a una bella radice di carota sotto perché insieme con i fagioli oggi ci voleva una carotina nel soffritto Eh. Ah. Dai, questa è una carota selvatica, che come scrivevo sull'Orto Dio, le cose selvatiche non saranno mai grosse come quelle compere però insomma sono pure più saporite ecco qua vedi la vera carota è bianca non è arancione non ti fa fregare la vera carota è bianca questa poi è fatta apposta questa pelle esterna che è un po' amara si leva facilmente e dentro c'è il cuore che è piccolino ma è saporitissimo e quindi oggi nel soffritto ci si mette una carota e una cipolla e ora cerchiamo pure la cipolla o un lampacione ciao belli